Quando ieri Antonio diceva alcune cose, io sentivo che questa mattina sarebbe stata una riunione più intima, perché c'è qualcosa di particolare che questa mattina il Signore ci vuole dire. E Dio infatti mi diceva che questa mattina bisogna parlare molto, mentre domani mattina ci sarà più gente e ministreremo molto. Quindi questa mattina ci saranno tante cose che diremo, tante cose che vi faranno riflettere e credo che Dio vi darà una chiave per uscire dal pesce. Come per uscire dal pesce, sì. Perché stiamo parlando di Giona che era all'interno di un pesce ma che ad un certo punto uscì fuori da questo pesce. E credo che quello che Dio vuole oggi e che la chiesa italiana esca fuori da questo pesce perché pochi lo sanno ma questo pesce l'ha mandato Dio Giona si trovò in una situazione particolare a causa della sua disubbidienza e c'era questo pesce che inviottì letteralmente Giona e lo costrinse a rimanere fermo lo costrinse a rimanere in una situazione di chiusura, lo costrinse a rimanere in una situazione di sterilità, in una situazione in cui lui non poteva fare assolutamente niente. E tutto quello che Giona faceva non riusciva a portare frutto. Allora vogliamo questa mattina capire come si esce fuori dal pesce. Perché finché rimarremo nella condizione in cui siamo, purtroppo non potremo vedere grandi frutti spirituali all'interno delle nostre chiese abbiamo bisogno di un cambiamento e questo cambiamento non deve venire da Dio ma deve venire da noi perché Dio è lo stesso di ieri, di oggi e di sempre o Dio è cambiato tu pensi forse che Dio sia diverso da come era non 2013 anni fa <ride> che le cose sono diverse da come erano circa 2000 anni fa no, le cose sono completamente... Uguale. quello che è cambiato non è Dio quello che è cambiato è la Chiesa stamattina vi volevo portare a leggere qualcosa nel Salmo 89 dal verso 30 al verso 37 leggeremo alcune cose e capiremo come pensa Dio spesso noi diciamo a Dio quello che vogliamo noi parliamo con Dio perché presentiamo a Dio le nostre richieste abbiamo bisogno di questo, abbiamo bisogno di quest'altro il Signore vuole questo, il Signore vuole quell'altro ma mai ci fermiamo un attimo a dire Signore aiutami a capire che cosa stai pensando tu di me cosa stai pensando tu di tutta la situazione che io oggi sto vivendo diciamo qualcosa dal Salmo 89 leggiamo dal verso 30 al verso 37 Alleluia. se i suoi figli abbandonano la mia legge se, e non camminano nei miei ordinamenti se violano i miei statuti e non osservano i miei comandamenti io punirò la loro trasgressione con la verga e la loro iniquità con battiture, ma non ritirerò la mia benignità da Lui e non lascerò che la mia fedeltà venga meno. Non violerò il mio patto e non muterò le parole che sono uscite dalla mia bocca. Ho giurato una volta per la mia santità e non mentirò a Davide» la sua progenie durerà in eterno il suo trono sarà come il sole davanti a me sarà stabile per sempre come la luna e il testimone nel cielo è fedele perché abbiamo letto questi versi? perché questi versi ci aiutano a capire come Dio ci vede come Dio pensa Dio ci tiene molto alla nostra fedeltà Dio ci tiene molto che la nostra vita segua quello che Lui ci sta dicendo. Dio ci tiene molto che la nostra vita vada in base a quello che Lui ci ha indicato, in base a quello che è la guida dello Spirito Santo. Questo Dio disse anche a Giovanni: vai a nire. E Giona cosa fece? Tutto andò fuori perché un uomo di Dio, un profeta con una grande fede, disubbidisce a Dio? Sapete, pochi sanno che Ciona era un uomo con una grande fede. C'è cioè, il fratello, tu come fai a sapere questa cosa? Ve lo spiego subito. Guardate, Ciona cosa fa quando è nella barca. C'è una tempesta, la barca inizia a muoversi e Ciona cosa fa? Dorme. Svegliati, noi stiamo morendo, lui sta dormendo. Perché non è mai stato su una nave in tempesta, non è facile dormire quando la nave, sapete le navi di loro non erano neanche le navi di adesso. Giovanni cioè, aveva fede che la sua vita era nelle mani di Dio e che Dio non l'avrebbe mai fatto morire. Andiamo nel Nuovo Testamento. I discepoli di Gesù si trovarono anche loro su una barca, si trovarono anche loro su una tempesta. Però cosa fecero? Signore aiutaci, stiamo morendo. E Gesù cosa disse? Uomini di poca fede. Giona era un uomo di Dio che aveva una grande fede. Era un profeta che ascoltava chiaramente la voce di Dio ed ubbidiva non sempre, ubbidiva a quello che Dio gli diceva quando era secondo la sua mentalità perché Giona non ha obbedito a Dio? Lo possiamo leggere al capitolo 4 di Giona. La storia la conosciamo tutti. Andiamo a leggere. Il verso e di grande benignità e che ti pendi del male minacciato e poi continua con la sua preghiera Giona sapeva che Dio era un Dio di misericordia Giona sapeva che Dio avrebbe perdonato un popolo pagano e questa cosa Giona non piaceva. sapete per l'epoca, per la mentalità dell'epoca i giudei dovevano conquistare tutto il mondo con la guerra e a Giona non faceva piacere che Dio potesse avere pietà dei pagani per la mentalità di Giona Dio avrebbe dovuto distruggere i pagani avrebbe dovuto fare una carneficina e sarebbe stato contento Giona infatti si mise da sopra questa montagna per guardare se adesso Dio distruggerà tutto e poi vide che purtroppo le persone si mentirono e questa cosa a Giona non è piaciuta Giovanni è quel profeta che ha un giudizio che è molto forte nei confronti delle persone e molte volte noi non giudichiamo in base a ciò che Dio ci dice, ma facciamo le cose in base a quella che è la nostra mentalità. Per noi è giusto che le cose si facciano così. Per noi è giusto che Dio deve, fare, deve salvare le persone quando andiamo a fare un'evangelizzazione per la piazza. Allora facciamo un'evangelizzazione per la piazza. Dio deve fare le cose come diciamo noi. Signore, non la tua, ma la mia volontà sia fatta. Questa è diventata la nostra preghiera. E questa era anche la preghiera di Giona, Signore. Tu non li devi salvare a questo. No, tu li devi condannare. Perché vuoi mandare a predicare ravvedimento? E poi questi si, si ravvedono e tu vuoi se Dio ti misericordia, poi li perdono. Non deve essere così. Sembra quasi di sentire alcune chiese che dicono: No, fratello, tu non puoi aprire una chiesa nella nostra zona, questa è zona nostra. Allora cosa fece Dio? Mise Giona? Mi seggiona, all'interno di un pesce Dio mise Giona in una situazione in cui non poteva fare niente in cui stava in difficoltà in cui er c'erano problemi in cui c'era mancanza di cibo in cui c'era mancanza di acqua acqua da bere in cui c'era mancanza di tutto perché? perché Giona doveva capire che nella nostra vita non comandiamo noi ma nella nostra vita comanda Dio io credo che la Chiesa in Italia debba iniziare a comprendere che le cose non vanno fatte alla nostra maniera ma le cose vanno fatte alla maniera di Dio perché quando le cose le facciamo alla nostra maniera le cose faranno danno le cose andranno di male in peggio ma quando permettiamo a Dio di dirci in che maniera dobbiamo fare le cose allora ecco che vediamo che le cose vanno a migliorare qual è il modo di ragionare di Dio? Dio giusto e dà giudizio. Dio anche diede un giudizio a Ninive però diede anche la via di uscita da questo giudizio. Dio disse a Ninive che sarebbe stata distrutta. Ma la via di uscita qual era? Il ravvedimento. Quando questo popolo si ravvide tutto il suo peccato, allora Dio non mandò più quel giudizio. Verità lo rinviò e quel popolo fu sano Dio non va a cancellare i giudizi ma ci fa dare una via di uscita E voglio portare a riflettere questa cosa stamattina perché i giudizi di Dio non possono essere cambiati sapete perché è dovuto venire Gesù? noi già avevamo la legge, dice, i vice comandamenti quindi bastava comportarsi secondo quello che la legge diceva però la legge di per sé porta una benedizione e una maledizione c'erano due montagne la montagna della benedizione e c'era la montagna della maledizione se tu farai le cose come io ho detto in base alla legge tu sarai benedetto se tu non le farai sarai maledetto e Paolo ci dice che nessuno può avvenire la legge allora il giudizio di Dio non poteva essere cambiato allora il Signore cosa ha fatto? Ha fatto una strada dove strada non c'era ha mandato Gesù affinché la conseguenza del peccato che doveva essere nostro è caduto su Cristo però quel giudizio è ancora valido e tutte le persone che non accetteranno Cristo e Gesù andranno all'inferno perché c'è un giudizio sulle persone e noi dice un altro bellissimo esempio quello del serpente di rame quando io lo conosco andiamo alla leggere numeri capitolo 21 stamattina vi farò leggere un po' leggiamo i numeri capitolo 21 dal verso 4 al verso 9 sto cercando di far capire come ragiona Dio poi i figli di Israele partirono dal Monte Or, dirigendosi verso il Mar Rosso, per fare il giro del paese di Edo, e il popolo si scoraggiò a motivo del viaggio. Quindi il popolo parlò contro Dio e contro Mosè, dicendo perché ci avete fatti uscire dall'Egitto per farci morire in questo deserto? Poiché qui non c'è niente né pane né acqua, e siamo naserati di questo miserabile cibo. Allora l'Eterno mandò per popolo dei serpenti ardenti, i quali mordevano la gente e molti israeliti morirono. Così il popolo venne da Mosè e disse, abbiamo peccato, perché abbiamo parlato contro l'Eterno e contro di te. prega l'Eterno che allontani da noi questi serpenti. E Mosè pregò per il popolo. E l'Eterno disse quindi a Mosè: Fa un serpente ardente e mettilo sopra un'asta. E avverrà che chiunque sarà mosso lo guarderà. E lo guarderà vivrà. Mosè fece allora un serpente di bronzo e lo mise sopra un'asta. E avveniva che quando un serpente mordeva qualcuno, se questi guardava il serpente di bronzo, viveva c'era un giudizio le persone avevano parlato male di Mosè avevano parlato male di Dio e Dio manda un giudizio perché le nostre azioni sempre producono un risultato negativo il peccato, dice la Bibbia produce la morte e le nostre azioni, quello che noi facciamo di sbagliato nella nostra vita produce sempre problemi nella nostra vita allora Dio cosa fece? non cancellò quel giudizio che era stato dato non fe fece sparire i serpenti ma diede una via di uscita dove via non c'era. disse a Mosè allora fai un serpente mettilo a peso e chiunque guarderà quel serpente quando è stato morso sarà guarito chiunque guarderà quel serpente che succede? che Fibra. Dio sempre dà una via uscita per uscire dalle situazioni in cui noi stessi ci siamo andati a mettere Dio ci dà una via uscita quando noi stessi ci mettiamo nei problemi, a causa del nostro peccato, a causa del nostro cattivo comportamento, a causa di tutte queste maledizioni che ci stiamo tirando addosso. E Dio ci dà una via di uscita dove via non c'è. Anche la Chiesa oggi sta vivendo in una situazione di maledizione. Ed è la stessa maledizione che viveva Adamo. Quando Adamo fu cacciato dal paradiso terrestre ebbe una maledizione di non frutto, no. doveva lavorare tanto e riceveva poco. E oggi la Chiesa sta vivendo questo tipo di situazione, lavora tanto ma i frutti non ci sono. Lavoriamo tanto, preghiamo tanto, facciamo digiuni, intercessioni, evangelizzazioni, media di preghiera, ma il frutto non c'è. Ed è perché Dio sta spingendo la Chiesa verso un cambiamento. Giona doveva uscire dal pesce, la Chiesa deve uscire oggi dal suo pesce. Siamo pronti ad uscire da questo pesce. Siamo pronti a capire qual è la strada che oggi Dio ha dato alla Chiesa per uscire dalla sua maledizione? Che la porta a non avere frutto? Ci vuole coraggio? Qual è la strada di uscita? Qual è la via che Dio oggi ha fatto per uscire da questa maledizione che incombe la nostra Chiesa? Andiamo alla legge. Si trova negli ultimi versi del Vecchio Testamento andiamo a leggere alleluia andiamo a leggere in Malachia, al capitolo 4 gli ultimi due versi dobbiamo uscire dai nostri pesci la chiesa deve uscire dalla sua situazione di maledizione in cui si trova questa è la via di uscita ed è una chiave non solo per la Chiesa ma anche per il nostro paese anche per la nostra nazione ci siamo? quello che stiamo a dire è molto forte ma se lo capiamo questa mattina avremo la chiave di uscita per tutta la nostra vita per tutto quello che mi stiamo vivendo oggi ecco verso 5 io vi manderò via il profeta prima che venga il giorno grande e spaventevole dell'Eterno egli farà ritornare il cuore dei padri ai figli e il cuore dei figli ai padri affinché non venga a colpire il paese di completo sterminio c'è un giudizio di Dio sul paese c'è un giudizio di Dio sulla chiesa che Dio vuole evitare ma tutto questo può avvenire soltanto se il cuore dei figli torna ai padri e il cuore dei padri torna verso i figli. Quello che Dio sta dicendo e quello che è la via di uscita per la Chiesa in questo tempo, per uscire fuori da questo pesce, è restaurare la paternità spirituale. Che cos'è questa paternità spirituale? Il cuore dei padri deve tornare ai figli, il cuore dei figli deve tornare ai padri. Il problema oggi è che noi abbiamo una chiesa di fratelli. invece la nostra chiesa deve essere una chiesa di padri e di figli. E di figli che a loro volta diventano padri spirituali. Questa è la via di uscita, questo è quello che va a rompere la maledizione, che non ci fa portare il frutto di Dio nelle nostre comunità. Non mi dite che nella nostra comunità stiamo vivendo quello che la Bibbia dice negli Atti degli Apostoli, la Chiesa non può arrivare al terzo livello dell'unzione, perché ci sono tre livelli di unzione spirituale. La Chiesa non può entrare in quel livello di unzione in cui entra Paolo, in cui entra Pietro, se non c'è questa restaurazione di questa paternità spirituale. Il cuore dei padri deve tornare ai figli, e il cuore dei figli deve tornare ai padri. Che cosa significa padre? Il termine padre è la traduzione dell'ebraico Abba e te greco padre ed ha 25 significati li sono spitti perché ne sono tanti. Padre significa fonte significa protettore significa nutritore significa provveditore significa progenitore significa iniziatore fondatore autore creatore Maestro, leader, coltivatore, generatore, trasmettitore, addestratore, sostenitore, patriarca, originatore, difensore, colui che porta il carico, stabilizzatore, animatore, governatore, mentore, e modello. se dovessimo stamattina vedere tutti i 25 i significati del padre insomma, finiremmo domani mattina però vogliamo veramente cercare di capire in più che cos'è questa paternità spirituale quindi cercare di capire perché abbiamo bisogno di padre e perché noi dobbiamo diventare una chiesa che da padre fa figli non fratelli Amen. e la paternità spirituale è collegata al Ministero dell'Apostolo si è parlato tanto negli anni passati di restaurare i cinque ministeri nella Chiesa però di quello di cui c'è bisogno di lavorare ancora in Italia è di restaurare la visione del Ministero Profetico ma ancora di più di restaurare la visione del Ministero Apostolico E il Ministero dell'Apostolo è il Ministero di Paternità Spirituale delle nostre comunità ed è quello di cui noi abbiamo bisogno affinché si rompa e si spezzi questa maledizione so che questa mattina quello che sto dicendo è forse un po' pesante, complicato per questo motivo siamo le persone che siamo stamattina domani mattina ci sarà molta più amministrazione ma dobbiamo capire qualcosa questa mattina Dio vuole che noi capiamo come uscire dalla nostra situazione come uscire dal nostro pesce e che Dio ci ha dato una via di uscita la carità spirituale padre significa quindi coltivatore che cos'è il coltivatore? il coltivatore è uno che lavora un terreno per produrre un frutto il padre è colui che lavora nella nostra vita affinché noi possiamo portare frutto noi abbiamo bisogno di tre paternità nella nostra vita di una paternità nello spirito, di una paternità nell'anima e di una paternità nel corpo. Abbiamo un padre naturale, perché siamo stati generati. Chi ce l'ha buono, chi ce l'ha cattivo, chi non sa chi è, chi non ce l'ha più, però tutti quanti abbiamo avuto un padre. Se no non potevamo venire al mondo. Abbiamo un padre nello spirito che è Dio. E Gesù ci è venuto a presentare come padre Dio. Ma abbiamo bisogno di un padre nella nostra. Il padre è chi è? Colui che lavora nella nostra vita, coltiva la nostra vita affinché noi possiamo portare un frutto. Molte volte noi ci troviamo a vivere nella nostra vita spirituale senza avere avuto dei padri spirituali che hanno coltivato e hanno lavorato nella nostra vita e ci troviamo a non poter portare tanto frutto, a dover, a dover lavorare tanti anni se è possibile anche un A dover lavorare tanti anni per ottenere... Sì, per ottenere poco frutto. Nella mia vita io sono sempre stato un profeta, da quando sono nato. Ero piccolo, lo stavo raccontando ieri a Vincenzo, ero nella Chiesa Cattolica e incontrai un prete che mi disse guarda tu quando devi pregare non devi leggere le preghiere ma devi parlare con Gesù come si parla con amico". e io quindi ero lì in ginocchio vicino a letto tutte le sere e parlavo con Gesù e una sera Gesù mi rispose e io sentì la voce del Signore che mi disse Vincenzo tu mi servirai avevo 8, 9 anni, 9 in e pensavo che fosse un prete però dentro sentivo che non era quella la strada che Dio aveva stabilito per me e da io sono vissuto, e sono cresciuto sapendo che Dio esiste, vivendo Dio, sperimentando Dio e ho realizzato delle cose e ho capito delle cose con anni stando per anni davanti alla presenza di Dio noi facciamo una scuola profetica e la cosa bella che a me piace molto grazie e che nell'arco di poco tempo le persone riescono subito ad entrare nella loro chiamata quello che per me c'è stato bisogno di anni di lavoro sulle ginocchia per le altre persone è facile perché c'è qualcuno che lavora coltivando la propria vita insegnando le proprie esperienze e fa sì che gli altri subito capiscano quello che gli sta succedendo che cos'è questo è il vantaggio di avere un bar, qualcuno che ti coltiva, qualcuno che lavora su di te per far sì che escano frutti nella tua vita. E io molte volte guardo e dico se avessi avuto qualcuno che mi spiegava queste cose e adesso chissà quanto tempo avrei recuperato, chissà dove sarei. Ma piano piano stiamo facendo una strada dove via non c'è. Quindi è bello avere un padre perché il padre lavora sulla nostra vite affinché noi possiamo portare frutto. Se una campagna tu non la lavori, se una campagna tu non la curi, potrà portare frutto, ma il frutto sarà limitato. Ma quando c'è un agricoltore, c'è un coltivatore che fa il suo lavoro, pota la pianta, pulisce il giardino, mette il concime, annaffia, allora quelle piante iniziano a crescere rigogliose e portano molto frutto per il regno di Dio. Quello che Gesù vuole è che noi portiamo molto frutto. Gesù disse una volta, io voglio, sono venuto affinché voi portiate frutto. E frutto in abbondanza. Dio non vuole che nelle nostre vite il frutto sia limitato. Gesù disse, voi farete opere maggiori. C'è qualcuno che dice, oh, fratello, io mi accontenterei di fare la metà delle opere che faceva Gesù ma la Bibbia dice che noi dobbiamo fare opere maggiori. però se tu una pianta non la coltivi, se una pianta non la lavori, se una pianta non la curi nella maniera corretta, il frutto che quella pianta potrà portare sarà poco, sarà limitato, e la mancanza di padri spirituali, la mancanza di una paternità spirituale, una paternità apostolica sulla nostra vita crea questo, crea poco frutto. Il padre è uno che ci dà l'identità. C'è divisione nella chiesa perché c'è mancanza di identità. Noi non sappiamo chi siamo, non sappiamo da dove veniamo e non sappiamo dove stiamo andando. Non sappiamo qual è la nostra visione. Non sappiamo quello che dobbiamo fare perché non abbiamo una identità. Quando noi abbiamo un padre nel mondo, noi abbiamo un cognome. Il mio è Petrarca, come il poeta ognuno di noi non un problema perché apparteniamo ad una famiglia e quella, quella cosa ci identifica e man mano che noi cresciamo acquisiamo una nostra identità quello che noi siamo è quello che Dio vuole che noi siamo il padre è colui che ci dà un'identità noi spesso sentiamo, ci sentiamo insoddisfatti perché non vediamo l'apprezzamento delle persone l'uomo ha bisogno di sentirsi apprezzato, l'uomo ha bisogno di sentire che quello che fa ha uno scopo, l'uomo ha bisogno di sapere che quello che tu stai facendo con la tua vita sta, sta facendo qualcosa, serve a qualche cosa e abbiamo bisogno di qualcuno che ci dia un'identità, che ci dica stai facendo bene, che ci dica tu sei questo sei un evangelista sei un profeta sei un pastore e devi lavorare in questa maniera nella tua vita che ci sostenga che possa sostenere la nostra identità spirituale davanti agli altri che ci protegga dagli attacchi del diavolo sapete uno degli attacchi più grandi che ha avuto Gesù dove è stato? il diavolo dice sempre se tu sei il figlio di Dio dici questo se tu sei il figlio di Dio in quel deserto ci fu un grande combattimento fra la natura umana di Cristo e la natura spirituale di Cristo perché Gesù sapeva di essere il figlio di Dio ma la sua natura umana non riusciva ad accettare questo e c'era un combattimento e il diavolo metteva nella sua mente il dubbio che lui non fosse il figlio di Dio e il nemico mette sempre questo dubbio nella nostra mente no ma tu non sei un servo di Dio vedi? Tu fossi veramente un evangelista, chissà so quanti anni mi si convertirebbero. Guarda il tuo frutto, dov'è il tuo ministero? Anche questa mattina il diavolo mette questo pensiero nella mente di Adoro. Guarda quante persone ci sono. Questa conferenza non è da parte di Dio. Non vi preoccupate, non è niente. Mette pensieri nella nostra mente per abbattere la parte della nostra identità perché quando non abbiamo certezza di chi noi siamo davanti a Dio non potremo compiere quello che realmente dobbiamo fare per Dio se tu non hai la certezza che sei stato chiamato da Dio a fare una certa cosa non la farai è per questo che Gedeone aveva paura e andò nel campo del nemico e vide che le persone avevano fatto dei sogni così prese forza che lui veramente era stato chiamato da Dio quando aveva dei dubbi disse signore se sei veramente tu che mi stai chiamando fratello non guardiamo il tuo colino anche lui sta ascoltando ascoltiamo la parola di Dio che è più importante che questa mattina Dio sta parlando e pure di alcune persone il diavolo mette il dubbio dell'identità anche Gedeone aveva questo dubbio signore se sei tu fai che esca l'umidità fuori il velo la conosciamo tutti quanti la storia perché? Perché il diavolo attacca sempre la nostra identità. No, non è vero che tu sei questo. Tu sei un fallito, sei una fallita. Quello che stai facendo non sei niente. Ma quando noi abbiamo la benedizione di una paternità spirituale, allora abbiamo un'identità forte. Riceviamo un'identità. Qualcuno che protegge la nostra identità, qualcuno che aiuta la nostra identità. E non, il diavolo non può attaccare la nostra mente. La paternità di Cristo era Dio. Sapete che quando Gesù si stava battezzando cosa è successo? È sceso dal cielo una colonna e si è sentita una voce. Cosa diceva quella voce? Questo è il mio amato? Dio stava dicendo questo è il mio amato figlio. Il Padre è colui che conferma l'identità di un Figlio spirituale e lo protegge dagli attacchi del nemico. Alleluia. Il Padre è un mentore, colui che discepola, colui che prepara, colui che forma le persone e poi le invia. Il Padre è un progenitore, cioè colui che inizia una genetica spirituale che cosa significa? Sapete, ognuno di noi ha dei geni umani, abbiamo un DNA, vero? E quando noi facciamo dei figli, i nostri figli ereditano il nostro DNA. Quindi noi abbiamo degli occhi scuri perché uno dei nostri genitori o dei nostri nonni aveva gli occhi scuri, abbiamo i capelli, chi ce l'ha? ne sono caduti, ma ereditati dai nostri genitori perché abbiamo un DNA e un DNA umano. Alla stessa maniera noi quando ereditiamo una paternità spirituale, ereditiamo un DNA spirituale, ereditiamo una unzione spirituale. A quanti piace Eliseo? L'unzione che aveva Eliseo. Che bello. Tu vedi Eliseo quando faceva miracoli, in prodigi, addirittura quando lui era morto c'era unzione pure sulle sue ossa che buttarono un morto in quella fossa e quel morto risuscitò, un'unzione potentissima, però nessuno vede Eliseo quando stava dietro Elia a lavare le mani, quando noi siamo figli spirituali ereditiamo un DNA spirituale, ereditiamo un'unzione spirituale, per cui non acquisiamo la nostra unzione, ma l'unzione del nostro Apostolo, del nostro Padre spirituale, si va a sommare la nostra unzione, e quello che ne esce fuori è un'unzione doppia. E se allora a sua volta Lisea avesse avuto un Figlio spirituale, cosa che purtroppo non ha avuto, l'unzione non sarebbe rimasta sulle sue ossa, ma con l'unzione si sarebbe passata su un altro profeta e si sarebbe triplicata perché Dio è colui che moltiplica, non è colui che divide. e quando noi abbiamo un'eredità spirituale, abbiamo un'eredità di unzione che si somma alla nostra e riusciamo ad arrivare in dei livelli spirituali dove altrimenti non potremmo arrivare perché il piano di Dio è un piano generazionale questi pochi lo sanno Dio non fa un piano per la vita di una persona Dio non ha fatto il piano per la vita di Abramo anzi Abramo non ha visto proprio niente del piano di Dio ma il piano di Dio era un piano generazionale Dio era il Dio di Abramo di Isacco e di Giacobbe e da Giacobbe nacque il popolo di Israele che succede? che quello che era il piano originale che era stato dato da Abramo non è possibile che Abramo lo potesse compiere è dovuto passare per una paternità spirituale ha dovuto dare una sua spirituale ad Isacco e da Isacco è passato a Giacobbe e da là è nato il popolo di Israele sapete il piano di Dio per salvare un paese per salvare una nazione non parte da una persona Dio vuole lavorare in maniera generazionale nelle nostre realtà affinché quella che è la nostra visione perché il patriarca il padre spirituale riceve la visione ma quella visione va trasmessa ai figli i quali a loro volta sono coloro che la iniziano a mettere all'opera e quelli che saranno i loro figli entreranno nella terra promessa di Dio Davide fu un uomo grandemente amato da Dio è vero? l'uomo dal cuore di Dio Dio diede a Davide il piano di un tempio bellissimo è vero? non lo fece lui il Tempio lui disse no sarà tuo figlio Salomone a costruire il Tempio e quando Davide passò diciamo, il regno a Salomone non gli passò solo il regno non gli passò solo l'eredità del potere umano ma gli passò anche il suo progetto del Tempio quello che lui aveva ricevuto e disse devi fare tutto secondo questo progetto che Dio mi ha donato perché il progetto di Dio non era per la vita di Davide ma era un progetto nella generazione di Davide per Davide, per Salomone e per quelli che sarebbero venuti dopo di lui quando c'è paternità spirituale allora si realizzano le cose che durano ma quando questa paternità spirituale non c'è allora ogni generazione che viene deve iniziare di nuovo da zero noi non abbiamo avuto padri spirituali che ci hanno dato un'eredità spirituale e quando Dio ci ha chiamato a un ministero la cosa migliore che ci è capitata è che ci hanno messo fuori alla porta perché non hanno capito che quello che loro stavano costruendo doveva essere passato ad un altro che veniva dopo e quindi noi ci siamo trovati a iniziare di nuovo da zero spiritualmente e stiamo partendo da zero ma quello che Dio vuole è che la nostra chiesa non siano più chiese di fratelli ma siano chiese con una paternità spirituale chiese che hanno dei padri e che trasmetteranno ai loro figli spirituali quello che stanno realizzando se tu hai ricevuto una visione per Antria, per la Puglia, per l'Italia, non la realizzerai ma tu sarai colui che preparerà la strada a coloro che verranno dopo come fece Davide con Salomone e tanti oggi in Italia stanno lavorando per preparare una strada ma se non faranno figli, tutto quello che loro faranno finirà a mi ha stupito molto leggere una profezia che è di una chiesa, non dico per correttezza la denominazione, del 1960, in cui Dio parlava delle cose che ancora oggi sta dicendo, più di 60 anni fa. Diceva che nella chiesa ci dovevano essere cinque ministeri e questo profeta ebbe questa visione e vide un cantiere che lavorava in cui c'era il carpentiere, c'era il falegname e Dio disse, io sto costruendo così la mia chiesa con il lavoro di più ministeri e ci vuole l'architetto bellissimo e quando questa denominazione iniziò a lavorare iniziò in base a questa visione che avevano ricevuto ma alla fine questa visione è rimasta solo sulla carta perché poi nella pratica non sono riusciti a mettere all'opera e non hanno trasmesso questa visione a coloro che venivano dopo sempre nel corso della storia lo Spirito Santo ha cercato di fare un'opera ma sempre l'uomo ha deciso come Giora per la propria testa di dire io non ci voglio andare a niente no io non voglio Dio ha chiamato un altro ministero. io non mi voglio mettere da parte entriamo nel pesce dove oggi lo Spirito Santo? ci sta aspettando sta aspettando che noi usciamo dal pesce e l'unica maniera per la quale possiamo uscire è che Dio rompa questa maledizione che non ci fa portare frutto e questa avverrà soltanto attraverso la paternità spirituale allora sì che il piano della generazione di Dio inizierà noi stiamo iniziando a lavorare per fare una strada di qualcosa che verrà dopo di noi ma se non diventiamo una chiesa di padri e di figli spirituali, e di figli che a loro volta generano padri, tutto quello che faremo finirà con noi. È bene il nostro ministero, è bello. Dio ci benedice, ci porta avanti. Quando iniziamo un ministero, iniziamo da zero. Poi, ben piano, ben piano, ben piano. Dio ci porta a livelli spirituali più alti. Ci apre porte per ministrare in Italia, per ministrare all'estero. Poi, cosa succede? Tutti quanti dobbiamo morire? Se c'è qualcuno che non muore, qua alza la mano, così sti... dopo mi spiego come fai a vivere. Nello spirito non moriamo, però nella carne purtroppo siamo limitati. Dobbiamo lavorare per creare i nostri figli spirituali, che saranno coloro che erediteranno il nostro lavoro e lo porteranno ancora più in alto. Se io posso lavorare per costruire un palazzo fino al secondo piano. Il mio figlio spirituale, partendo dal secondo piano, arriverà al quarto, al quinto piano. Se noi lavoriamo per creare una chiesa di 50, 100 persone, 200 persone, coloro che vengono dopo di noi ne faranno una di 2.000, di 5.000, di 10.000, e quelli che verranno dopo ne faranno, conquisteranno tutta la nostra nazione. Ma se con la nostra mentalità noi non entriamo del progetto di Dio per questo tempo, non iniziamo a restaurare il ministero apostolico nella Chiesa, non iniziamo a restaurare la paternità spirituale nella Chiesa. Quello che succederà è che tutto quello che noi faremo finirà con noi. Ci sono tante belle predicazioni, tanti bei ministeri, però passa il tempo e tutto finisce. Ci sono stati tanti risvegli, i risvegli sono iniziati per lo Spirito, poi si è fermato lo Spirito e ogni movimento. Dicevo fratello è diventato un monumento perché si è fermato noi non vogliamo che l'opera di Dio si fermi immaginate Dio che sta facendo un progetto inizia a lavorare con una persona il piano di Dio è per 3-4 generazioni e il progetto si ferma e Dio dice devo iniziare un'altra volta dal campo prende una persona dall'altra parte la prende, la vada vale, guarda dobbiamo fare questo in Italia questo una parte e poi si ferma di nuovo tutto stanno facendo questo da anni a questa parte, Paolo aveva dei figli spirituali, Timoteo, che ha continuato il lavoro di Paolo, Tito, i quali a loro volta hanno avuto dei figli spirituali e tutto è andato avanti fino al secondo terzo secolo, la chiesa fino al secondo terzo secolo esistono prove scritte, storiche, viveva nella potenza di Dio degli atti degli apostoli dove si vedevano miracoli, guarigioni, liberazioni, potenti operazioni a grande quantità. C'era anche persecuzione. Se ne avete la possibilità e voglio, leggete un bel libro che si chiama Storia del Cristianesimo di Eusebio di Cesare. È un libro molto bello, che parla dei primi secoli della Chiesa, e il continuo degli atti degli apostoli. È un libro storico, è un libro bellissimo. E tu vedi come Dio operava, addirittura le persone del mondo venivano in chiesa per farsi curare perché nelle chiese sapevano che la gente guariva quindi entravano nelle chiese e venivano guariti e tu puoi leggere di come si svolgevano i culti non erano liturgici, per niente ma si dice la gente con le mani alzate nitava, cadevano a terra, non che sembrava un manicomio però funzionava a Dio non importa se noi possiamo sembrare un manicomio per gli altri quello che importa è che noi funzioniamo Amen. e oggi la chiesa purtroppo non funziona per sola, perché è sotto maledizione Dio sta cercando di restaurare la benedizione spirituale e questo avverrà solamente attraverso la paternità spirituale alleluia quindi il padre è colui che dà in eredità un DNA spirituale è colui che dà in eredità un'unzione spirituale e noi quella quell'unzione possiamo arrivare ad un livello doppio di unzione, ad un livello spirituale a cui i nostri genitori spirituali non sono arrivati. Noi non dobbiamo avere invidia delle persone che vengono dopo di noi, fino adesso la Chiesa ha visto altri ministeri nella, nella comunità come dei rivali, ha visto quei ministeri come degli antagonisti. Non ha visto come delle persone da spingere più avanti di dove si è arrivato. E quando noi entriamo in una mentalità di paternità spirituale, le cose iniziano a cambiare. Non c'è più gelosia di mio figlio. Anzi, io voglio che mio figlio sia migliore di me. Quanti sono genitori? Anche io ho due bellissimi figli. Assomigliano al padre, non cioè so. sono poi, se hanno qualche difetto, dovevano prendere qualcosa dalla madre. <ride> Sto scherzando. Però, il mio desiderio è che tutto quello che io ho realizzato nella vita, i miei figli possono arrivare più avanti di dove sono arrivato io. Sarei un cattivo genitore se io volessi essere più bravo dei miei figli. Non funziona così. Quando viene restaurata la paternità spirituale della Chiesa, allora non c'è più divisione. Perché non c'è antagonismo. Anzi quanti più ministeri ci sono, quanti più figli ci sono, gloria a Dio e i figli avranno rispetto dei genitori la nostra cultura oggi, la nostra società non ha rispetto dei genitori fatemelo dire, purtroppo questo capita anche nelle chiese ci sono figli che non sono obbedienti ai genitori, sono irrispettosi. pensano che quando il genitore gli dica una cosa gli lo sta dicendo per il proprio male vicino al figlio un genitore dice ti devi ritirare a un certo ora eh sei Matusalemme e questo si rispecchia anche nella chiesa quando un pastore dice vicino ad, una, ad un fedele della chiesa guarda tu stai sbagliando in questa situazione devi rimanere così E eh, fratello che cosa vuoi? ma quando mai? io mi trovavo un giorno a parlare con una sorella della chiesa quando mi disse sai io ho conosciuto un fratello Prenditi un tempo di preghiera E non corto, lungo Tu già esci da particolari situazioni Prenditi un tempo di preghiera Sei visto Prega senza incontrare questa persona E quando Dio ti risponderà Allora inizia a frequentarla. Eh no Tu sei una tua Questo io l'ho visto giovedì La domenica è già riuscito insieme a questo ragazzo e questo finanziamento poi è andato a rotto tanti problemi, tante situazioni tante difficoltà. quando un genitore ci dice una cosa non ce la dice per il nostro male ma ce la dice per il nostro bene e se noi ragioniamo come figli e iniziamo a pensare come figli capiremo che quello che il nostro genitore ci sta dicendo non ci crea dei problemi ma anzi ci aiuta abbiamo bisogno di genitori spirituali che ci aiutano a fare le scelte giuste e a fare le cose nella maniera giusta altrimenti la nostra vita andrà a rotolo. faremo un errore dopo l'altro e questo è anche nella vita di tutti i giorni abbiamo bisogno dell'esperienza dei nostri genitori che hanno più anni di noi. Amen. i figli non rispondono <ride> ah. è così chi ha più esperienza ti può dare un consiglio, per questo Dio ha messo padri che ci possono consigliare. E noi, come figli, dobbiamo capire che se un genitore ci sta dicendo qualcosa, è per il nostro bene, anche se può essere una dusalemne, può essere sbagliato, quello che sia, pazzo, non lo so. Ma le cose come le vediamo noi, come genitori, sono diverse da come le vediamo i figli. sapete anche il figlio il proprio non obbedì a quello che era il volere del padre se ne andò di casa lasciò la sua casa e quando tornò c'era un fratello che non era contento mentre il padre fece festa ammazzò il fratello grasso lo abbracciò lo accorse l'altro fratello non era contento vedete la chiesa che ha una mentalità da fratello in competizione la chiesa che di una spirituale, di paternità spirituale allora c'è gioia nella chiesa, per un solo peccatore che si converte, Giova era una persona che non aveva una mentalità paterna, lui voleva che i fosse distrutta, perché erano pagani, erano peccatori, dovevano morire signore facete il fuoco dal cielo, bruciali tutti fammi bel barbecue, amico ma non era questo il cuore di Dio perché Dio è padre e noi come figli dobbiamo diventare padri spirituali a nostra volta perché quando siamo fratelli nelle comunità le comunità si dividono le chiese si sfasciano perché siamo abituati a vedere il pastore come un fratello tu mi vuoi correggere a me ma tu c'hai più difetti di me ma come? tu mi vuoi venire dalla consiglio ma non ti sei visto che stai così nominato c'è mancanza di rispetto perché si ragiona da fratelli, ma quando si ragiona da padre e da figli allora le cose sono diverse perché c'è rispetto per un genitore perché i genitori non sono perfetti è vero? c'è qualcuno che è un genitore umanamente parlando perfetto i nostri genitori anche spirituali non sono perfetti ma sono lì non per essere perfetti sono lì per essere i nostri padri il padre è un governatore, un leader cioè colui che va avanti, ci mostra il cammino attraverso il quale dobbiamo camminare non è colui che domina o controlla ma è colui che ci guida c'è una differenza tra coloro che dominano e controllano e coloro che guidano ci sono molte persone che vogliono dominare e controllare le vite delle altre persone nelle chiese questo non è l'atteggiamento di un padre, questo è l'atteggiamento di un despota. Ma quello invece che è la volontà di Dio è che ci siano padri spirituali che ci guidano indicandoci il cammino, non che ci manipolano per poter dominare su di, no, su di noi o per poter governare le nostre vite. Abbiamo bisogno di padri che ci guidano, non di persone che ci dominano il padre è un, un animatore quante volte ci siamo trovati abbattuti quante volte ci siamo trovati scoraggiati e non abbiamo avuto nessuno che ci fosse a dare una pacca sulla spalla a dire Vincenzo vai avanti Antonio, vai avanti quante volte? e quando ne abbiamo avuto bisogno? spesso i credenti delle chiese pensano che i pastori non hanno mai bisogno non è così noi abbiamo bisogno di persone che ci animano, persone che ci spingono ad andare avanti, perché siamo in una guerra, siamo in una guerra spirituale, che tu lo voglia o no sei in una guerra, perché Satana è contro di te. E in questa guerra noi diamo colpi, ma a volte le prendiamo anche. Allora quando siamo giù, abbiamo bisogno di persone che prendino per noi, persone che ci sostengano persone che abbiano un'autorità spirituale sulla nostra vita e che ci aiutino a salire di nuovo, a riprenderci spiritualmente, che ci incoraggiano con la propria presenza, col proprio aiuto, allora sì. Allora sì che non perderemo colpe per strada, perché è facile abbattersi e perdere i pezzi. Ma quando siamo sostenuti da un padre spirituale, allora andiamo avanti. Il padre è colui che porta il carico, è uno stabilizzatore, è colui che provvede aiuto, è un addestratore ed è una fonte dalla quale si può sempre andare quando c'è bisogno. Quando c'è una fonte e tu hai sede, che fai? Vai e vivi. Ah, ci voleva proprio. Quando c'è una foga e tu hai bisogno, puoi andare e prendere quello di cui hai necessità, quello che ti serve. Quando ne abbiamo dei padri spirituali, possiamo andare e prendere, prendere il ristoro, prendere consigli, prendere preghiera, perché dobbiamo sapere che un padre c'è sempre. E noi che siamo genitori lo sappiamo. Per i figli, ci siamo sempre a mezzanotte, all'una, alle due, quando succede un problema, quando ci sono i soldi, quando ci sono le necessità fisiche, stiamo sempre là. I genitori e genitori 24 ore al giorno, se dovessero fare un nuovo supereroe dovrebbero chiamare super papà super mamma, è vero o no? Perché sempre siamo lì ad aiutare i figli, a sostenere, a incoraggiarli. E i figli devono sapere che hanno una fonte a cui possono prendere, a cui possono attingere qualcosa dove possono trovare ristoro, dove possono realizzare determinate, determinate cose, dove tu cosa hai bisogno, puoi sapere che è un posto dove puoi andare e prendere ciò di cui tu hai bisogno, Amen. Alleluia, abbiamo bisogno di padre, abbiamo bisogno di padre spirituale, Voglio dire soltanto alcune altre cose poi finiamo qua mi rendo conto che stiamo dicendo tante cose tutte insieme stamattina. io so che Dio sta facendo qualcosa io so che Dio vuole far uscire la chiesa dal suo pesce. ma la domanda è siamo pronti a cambiare? vedete, non possiamo ottenere risultati diversi facendo sempre le stesse cose io lo dico spesso. Io lo ripeto di nuovo. Tu non puoi ottenere nella tua vita risultati diversi facendo sempre le stesse cose. Ci vuole un cambiamento. Cioè, fratello, io sono anni che sto pregando e c'è qualcosa che non funziona. Perché nella Bibbia non leggo che si pregava per anni. E tu non potrai ottenere risposta alle tue preghiere continuando a pregare. C'è qualcosa che devi fare nella Bibbia ci sono più cose da fare che ora in preghiera ci sono delle cose che devono cambiare dentro di noi affinché le cose cambiano fuori di noi il problema non viene da Dio non è Dio che non vuole mandare l'origine in Italia anzi Dio lo vuole fare più di noi ma finché le cose non cambieranno finché noi non cambieremo allora Dio non potrà fare niente Sapete, parlavamo ieri sera con Vincenzo delle evangelizzazioni, dicevamo quando si facevano le evangelizzazioni per strada si convertivano poche persone, oggi non si converte quasi più nessuno. Perché? Perché Pietro predicò in un giorno si convertivano 3.000 persone? Perché? Perché un evangelista quando va in Sud America, predica e ci sono momenti dello Spirito Santo, guarigioni in grande quantità, anime che vengono al Signore in grande quantità, lo stesso evangelista viene qua e il risultato è illimitato, come dice deciso La gente ha fede? No, oh. è Dio che non ci sta mandando le persone nelle chiese, perché le chiese non sono come Dio vuole. Dio non sta mandando le persone nelle comunità perché sa che quando quelle persone entreranno nelle comunità non riceveranno il piano di Dio per questo tempo ma riceveranno qualcosa che non può produrre un risultato buono spiego meglio se noi non cambiamo come comunità Dio non farà venire nessuno perché Atti capitolo 2 verso 47 dice che il Signore aggiungeva ogni giorno alla Chiesa coloro che erano salvati chi li aggiungeva? il Signore sapete posso dire che nell'ultimo tempo io ho sperimentato questo perché io ho iniziato la mia vita come profeta vi dicevo già prima però ad un certo punto intorno all'anno 2009 Dio mi parlò e mi disse c'è un lavoro apostolico da fare? C'era una persona che doveva fare questo lavoro? E non lo vuole fare, ha lasciato, ha gettato la sua. E il Signore mi disse adesso questa cosa la devi fare tu. E da allora Dio mi ha iniziato a parlare, a mostrare come deve funzionare la Chiesa oggi. Che cos'è che non va nella Chiesa oggi? Il progetto della Chiesa di oggi. E gli ultimi pezzi che sono arrivati sono arrivati qualche mese fa, sapete, mentre ero a predicare a Male, in Spagna. E alla fine, quando il progetto è stato finito, c'è stata una rivoluzione della chiesa. Sapete, quando Salomone costruisse il tempio, costruì il tempio, come appena il tempio fu finito, cosa successe? Che la nuvola scese. E la presenza di Dio abitò nel Tempio quando noi lavoriamo in base alle direttive di Dio, come Dio vuole in maniera precisa e adeguiamo il progetto, non nostro il progetto di Dio, allora la benedizione di Dio scenderà e opererà. Sapete, sono successe delle situazioni particolari nella mia chiesa? Non vi voglio annoiare a raccontarvi i miei ex problemi, ma io sono partito per Manara e sapevo che quando tornavo dovevo fare il culto con una sola sorella nella chiesa erano successi diversi problemi, si era distrutta totalmente la chiesa non per mia volontà e poi Dio mi parlò della paternità spirituale quello che è successo quando io sono tornato in quella settimana abbiamo visto 15 persone, 20 persone avvicinarsi al Signore ma non perché avessimo evangelizzato sono venuti a bussare fuori dalla mia porta mi sono trovato un testimone che diceva fuori una porta che ha bussato è la persona che noi aiutiamo col pacco del banco alimentare E detto Vincenzo ti devo parlare e questo è... devo <ride> vuole lui vuole portare al caffè dei testimoni di e tu detto Va, vieni vieni prendi il e lui mi ha detto lo sai una cosa io adesso ho iniziato a lavorare perché lui era senza lavoro <ride> Però sono qui per una cosa. Tu mi devi parlare di Gesù. Io ti devo parlare di Gesù e di quanto. Ma c'è che è il signore E la sera avevamo la riunione. E' nel settimana. Alla fine della riunione è frutto della merita. ma io non capisco mi veniva da parlare in una lingua che non conosco. visto gente aggiungersi da sola nella comunità e stiamo continuando a sperimentare questo stiamo adesso cercando un nuovo locale Dio ci aiuterà non so perché non abbiamo i fondi per poter affittare un locale come deve essere ma Dio sta facendo una cosa nuova la riconosceremo il problema non è di Dio il problema è nostro Stiamo riconoscendo quella cosa nuova che Dio sta facendo? O stiamo andando avanti a tentoni, senza il progetto di Dio? Se Dio non ti dà un progetto, stai solo perdendo tempo. Dice la Bibbia, in vano si affaticano gli edificatori, se non è Dio che edifica. E Dio non edifica se il progetto non è corretto, se non è il suo progetto. Stiamo andando avanti a tentoni? O stiamo facendo quello che Dio ci ha detto? lo stiamo rompendo questa maledizione finché non romperemo la maledizione con la paternità spirituale con nella mia comunità le cose non cambieranno sapete, era molto bello, quando andavo a destra vedevo molte guarigioni, liberazioni, gente che riceveva miracoli poi tornavo nella mia comunità e non succedeva niente era come quando, sai, ti butto in un secchio d'acqua fredda genita in faccia e chi magari è stato in altre realtà come in Sud America non capire. Era la propria secchi di in faccia. E io non riuscivo a capire qual era il problema. Ma quando Dio mi ha parlato, mi ha rivelato la radice del problema. Mi ha rivelato che la Chiesa doveva essere una Chiesa di paternità spirituale. Allora le cose sono cambiate. Allora la Chiesa è uscita dal suo pesce. Ed è iniziata a vedere la gloria di Dio. Vogliamo vedere la gloria di Dio? Dio sta facendo una cosa nuova: la riconosceremo. Se non la riconosciamo, non accetteremo. Sapete la cosa più comica di Gesù? Qual era? È? è che quando Gesù venisse dalla terra, e iniziò a predicare il Vangelo lui passava fuori alle sinagoghe fuori ai tempi e dentro c'erano delle persone che pregavano con le mani alzate dicevano Signore manda il Messia pregavano in ebraico Dio manda il Messia e Gesù stava camminando per le strade perché Dio stava facendo una cosa nuova ma loro non hanno riconosciuto anzi l'hanno perseguitato Dio sta facendo una cosa nuova la riconosceremo a noi la una risposta io vorrei avere adesso un tempo di preghiera